tematica complessa, l'atmosfera è ancora un po' confusa, però dobbiamo cercare di riprendere le fila del discorso che abbiamo avviato stamattina perché il convegno di oggi, che si intitola gestione dei beni sottratti alle mafie, quello che abbiamo cercato di capire, stamattina come si fa e riforma dei mercati che è invece quello che oggi pomeriggio dovremmo capire come si fa è un convegno che ha intanto dato una risposta ad una domanda cioè c'è bisogno di gestire bene i beni in sequestro? sì c'è bisogno pure di cominciare a pensare a riformare le prassi e le regole del mercato del mercato reale? sì sembrerebbe proprio di sì. Se siamo d'accordo su questo eh, dobbiamo uscire dalla consueta ipocrisia che con l'iniziativa di oggi vogliamo denunciare in base alla quale l'impresa che viene sottoposta a sequestro è una eh, manifestazione deviante di un contesto economico di per sé sano che di null'altro ha bisogno dalla sua magistratura eh, se non della capacità di colpire e aggredire quella manifestazione deviante. Ora questa, mh, questa storia che ci siamo tanto spesso raccontati o che abbiamo dato per implicito non è una storia vera, è una, una favola e con le favole ci si addormenta la sera eh, o ci si addormenta a quest'ora subito dopo pranzo quando c'è la Biocco. e allora per capire bene cosa si può fare di utile attraverso le misure di prevenzione non si può eludere il tema del confronto con il mercato reale con le disfunzioni del mercato reale quelle che hanno valenza sistemica e per esaminarle, per investigarle, si deve avere ovviamente la prospettiva che è quella di dare delle garanzie a tutti, anche agli operatori economici, che nell'ambito del mercato reale vorrebbero operare correttamente, come correttamente deve operare l'amministrazione giudiziaria. E la, le, I lavori di oggi pomeriggio eh, si svolgeranno attraverso degli esperti eh, che eh, de potremmo definire degli esperti di analisi e di regole, eh, di analisi della realtà del mercato e di regole che possono eh, servire a rendere il mercato meno accogliente rispetto alle imprese mafiose e alle imprese infiltrate e eh, magari più accogliente rispetto alle imprese eh, lecite nelle finalità e anche nei metodi, e alle imprese in amministrazione giudiziaria. Il tavolo è prestigiosissimo e io sono infatti già molto confuso dalla, eh, dalla situazione che peraltro mi obbligherà per essere a livello di Roberto Di Maria a interrompere al, allo scadere dei fatidici 20 minuti eh, Alcuni dei più importanti professori del, della nostra università e rispetto ai quali l'unica possibilità che ho è di sapere che non devo sostenere nessun esame, ormai, perché ho finito, e quindi potrò. potrò... Ci sono i figli. <ride> vabbè, vuol dire uno solo e lo, lo farò iscrivere in medicina così risolviamo il problema <ride> e allora io intanto comincerei, che mi viene più facile a dare la parola per la relazione introduttiva a Costantino Visconti eh, al quale insomma, con il quale il timore reverenziale è, è una categoria che non abbiamo mai utilizzato, quindi mi, mi posso permettere di tutto e eh, che ci introdurrà al tema in una, eh, in una visione di confine perché lui da, da, da penalista che ormai ha dimenticato che cosa è essere penalista perché è un multiforme esperto di antropologia eh, racconterà eh, un dato che, di cui tutti sappiamo ma di cui spesso non si tiene conto quando si esaminano queste questioni relative alla gestione dei beni in sequestro cioè il nodo eh, Mafie e imprese che andrebbe reciso e vediamo quali sono le proposte che ci formula lui come studioso ma ah, lui anche come componente della commissione presieduta dal professore Fiandaca che ha eh, elaborato e consegnato al ministro della giustizia delle proposte di intervento in materia di criminalità organizzata Costantino Visconti grazie Gioan Battista Il tuo figlio è salvo Adesso. Eh, grazie davvero, mi dispiace moltissimo di essere stato presente stamattina, di solito i convegni amo seguirli fin dall'inizio anche per, per capire un po' eh, il contesto che si, si crea. Da anche se credo oh, di sapere quello che sono detto, eh, perché avete organizzato una sorta di plotone d'esecuzione, come qualcuno ha detto, cioè i terribili presidenti alle misure di prevenzione. Del nostro paese. Io eh, mi riservo eh, di, di andare nel merito delle proposte eh, che abbiamo formulato eh, grazie ai lavori della commissione presieduta dal professore Fiandaca, eh, un po' più tardi volevo porre subito una questione eh, che eh, ci sta a cuore. Eh, non uso il plurale eh, così, maestoso per me, ma per una serie di persone da, eh, con, con le quali noi discutiamo nel nostro dipartimento ormai da un 4-5 anni, eh, non solo giuristi, grazie a Dio, giuristi di diversa estrazione, ma anche aziendalisti, economisti, eh, sociologi e qualche volta anche qualche storico. Eh, C'è un problema culturale che noi dobbiamo affrontare ed è urgente affrontare eh, probabilmente siamo alla fine di un ciclo, di un grande ciclo eh, dell'antimafia, volendo sintetizzare, eh, ed è eh, un ciclo che sta finendo e rischia di lasciare eh, qualcosa che non è eh, all'altezza delle aspettative di chi, eh, come noi tutti, abbiamo vissuto oh, momenti eh, tragici, difficili in questi ultimi 30 anni, mi verrebbe da dire. La questione culturale io la sintetizzerei così, noi siamo passati da un'antimafia eh, eroica eh, perché solitaria, cioè vissuta, portata avanti da pochi eroi coraggiosi, molti dei quali poi hanno perduto eh, la vita, a un'antimafia direi eh, diffusa e Plurale, il che è un bene, eh, è inutile fare una citazione classica eh, che gli eroi è bene che una società avanzata, democratica non li abbia però eh, questa antimafia diffusa e plurale eh, non ha coinciso con eh, cioè non ha portato con sé un antimafia pluralista, che è un'altra cosa. Antimafia pluralista significa che nessuno può dire l'ultima parola, eh, che ciascuno nel proprio settore, magistrati, pubblici ministeri, giudici, professori universitari, eh, politici, Parlamento, non hanno il titolo e l'autorità per dettare l'ultima parola. Direi che sarebbe necessario avere più autorevolezza e meno autorità. Siamo invece in un contesto in cui eh, questa pluralità non ha prodotto pluralismo e vedo il bicchiere mezzo vuoto adesso ha prodotto invece non so come definirli dei blocchi organizzati che rischiano di trasformarsi in un'antimafia degli interessi e noi questo lo dobbiamo evitare sono interessi legittimi, eh? stiamo attenti possono essere gli interessi del, del no profit, uh, diventare meno no profit e più eh, impresa, uh, può essere l'interesse di Confindustria, no? a avere un'interlocuzione sui beni confiscati e allora mh, si lancia il messaggio più manager nella gestione delle aziende, è vero, è giusto, ma pur sempre dentro un quadro in cui ad esempio, in un'antimafia pluralista dove ciascuno può dire la sua, un quadro in cui bisogna sempre tener conto che l'amministrazione dei beni è un'amministrazione prima della confisca definitiva per conto di chi spetta. Cioè noi prima della confisca definitiva dobbiamo sempre tener conto che il bene che lo Stato gestisce attraverso i suoi magistrati lo gestisce con, eh, rispettando principi di terzietà perché non si sa a chi andrà a finire questo bene, quindi eh, è importante che eh, si rispettino questi principi di base. Questo ho fatto qualche esempio così, ma poi c'è l'antimafia e gli interessi giornalistici, c'è l'antimafia gli interessi eh, politici. Eh. Ora, questa questione culturale va affrontata, eh, e dobbiamo anche uscire un po' dalle nostre prudenze, perché diversamente mh, eh, noi ci troveremo oh, a breve di fronte a sorprese anche spiazzanti, eh, intanto dobbiamo osservare che i processi di riforma che si sono attivati eh, stanno rimanendo al momento avviluppati dentro un circuito tecnocratico eh, che non consente a tutti di dire la propria sulle scelte che si fanno, anche la commissione Fiandaca è un circuito tecnocratico si badi, ma la commissione Fiandaca se Dio vuole poi spero che il prossimo ministro eh, sarà in grado di, eh, vorrà eh, sottoporre queste proposte al Parlamento, che per me rimane ancora l'unico posto insomma dove le scelte vanno fatte ecco eh, questa quest antimafia degli interessi invece può determinare dei cortocircuiti molto gravi, in cui eh, attraverso eh, forme tecnocratiche e considerate neutre, eh, invece eh, portino decisioni eh, su cui tutti noi dovremmo essere chiamati a dire la nostra e senza la pretesa di dire l'ultima parola, perché eh, io, vabbè per me è, ne è venuto uno duemila anni fa con la verità, il resto poi sono questioni opinabili detto questo, scusate la genericità però eh, davvero vi invito a riflettere su questa questione c'è una questione culturale che oggi, domani o dopodomani saremo chiamati ad affrontare e cioè di un'antimafia adesso è di moda semplice e coraggiosa, io direi Nuova intelligente è intelligente perché pluralista, ecco. dove non c'è autorità, ma c'è autorevolezza. Quando c'è detto questo, sulla questione specifica, eh, eh, eh, su cui non riesco a parlare. Se il mio maestro parla, io non cioè, è un fatto proprio da. E, tornando alla questione eh, più specifica dei rapporti tra eh, mafia e impresa soprattutto agli strumenti che il nostro ordinamento e la nostra cultura eh, ha attualmente a disposizione per eh, mh, affrontarlo eh, noi siamo partiti eh, dentro la commissione, all'interno della commissione da una presa d'atto che gli strumenti ci sono e che il primo obiettivo, prima ancora di occuparsi della gestione dell'azienda già sequestrata, è quello di evitare che i nodi tra eh, dei rapporti tra mafia e impresa vengano al pettine. Cioè, eh, eh, come evitare e fare davvero prevenzione? Perché vedete. Eh, noi possiamo uh, continuare a abbracciarci all'etichetta della uh, prevenzione antimafia, del procedimento di prevenzione, e io rimango fedele perché vedo già uno sguardo severo delle diciamo, amazzoni della prevenzione, ma è vero anche che quando noi arriviamo a sequestrare un'azienda e poi a confiscarla, in fin dei conti già abbiamo perso una battaglia abbiamo persa perché eh, era necessario sequestrarla e confiscarla, però in termini sistemici già abbiamo perso una piccola battaglia. Quindi la prima preoccupazione che abbiamo oh, cercato di affrontare all'interno della Commissione è se eh, eh, eh, eh, il nostro sistema vada flessibilizzato nel senso di eh, impegnarlo molto di più sulla prevenzione in senso stretto, cioè come evitare che forme di infiltrazione nel mondo dell'economia, in particolare nel mondo dell'impresa, dell si consolidano a tal punto da poi rendere necessario il sequestro e la confisca che, ricordo a tutti, ma forse è superfluo, ha come presupposto che l'azienda stessa sia da frutto di provento oh, sia un provento illecito. In qualche modo ci sono stati degli un po' degli slabramenti eh, in questa concezione: legittimi figurarsi, non mi permetterei, però l'idea è questo: nel senso che a parte le aziende che nascono, eh, nascono con capitali criminali eh, o che vengano poi eh, diventino preda, delle organizzazioni criminali le misure di prevenzione col sequestro e la confisca hanno anche aggredito eh, imprese eh, il cui fatturato magari eh, per una coninteressenza costante e perdurante con le eh, organizzazioni criminali si è diventato in gran parte frutto di questi rapporti che è un, un passo in avanti nella interpretazione un po' dei requisiti oggettivi che il nostro sistema fissa, però va bene così. Ma tornando alla questione eh, di base, come evitare che eh, imprese che oggettivamente eh, in, entrano in contatto con le organizzazioni criminali e che evidentemente hanno un interesse a entrare in affari... In, in contesti di commistione, di complicità, di, di, di connivenza con organizzazioni criminali eh, eh, vengano tirate fuori e eh, dal mio punto di vista salvate. E qui il nostro ordinamento ha due morsi, ha una tenaglia piuttosto, piuttosto robusta, eh, un lato è costituito dalla prevenzione giurisdizionale, la prevenzione che eh, coltivano eh, i nostri magistrati del Tribunale della Prevenzione, l'altro ancora più anticipato è il, il, lo strumento della prevenzione amministrativa, quello delle interdittive prefettizie, sono due, due morsi eh, anche <ride> abbastanza aggressivi, quello delle interdittive prefettizie addirittura è ancora più anticipato rispetto a quello delle misure di prevenzione, perché come sapete interdittiva viene emessa dal prefetto eh, una volta che venga riscontrato il pericolo di infiltrazioni tendenti a condizionare l'attività eh, dell'impresa stessa. Quindi è un intervento molto anticipato. Anche le misure di prevenzione, oltre eh, il classico sequestro e la classica confisca, eh, hanno a disposizione uno strumento molto anticipato che. Mh, cui attivazione non presuppone quel requisito così eh, eh, pregnante della eh, derivazione dell'azienda da proventi illeciti eh, che è l'amministrazione giudiziaria cosiddetta eh, prevista disciplinata dall'articolo 34 del codice antimafia. poco praticata, di recente un po' in auge, il presupposto di questa misura è che eh, gli investigatori accertino la sussistenza di una forma di agevolazione anche solo oggettiva tra le attività di un'azienda, un'attività economica e interessi eh, criminali. In questo caso l'intervento dovrebbe essere meno invasivo, meno massiccio rispetto al sequestro. Si tratta di una sospensione dall'amministrazione dei beni aziendali. Eh, con la nomina di un amministratore che però ecco, ha come obiettivo, dovrebbe avere quello, l'obiettivo di, eh, nel giro massimo di 12 mesi, di bonificare l'azienda e restituirla al mercato. Quindi vedete, sono due, due presidi piuttosto eh, importanti. Eh, la realtà però con cui ci siamo misurati dentro... La Commissione Fiandaca è che questi strumenti, soprattutto l'articolo 34, cioè eh, l'amministrazione giudiziaria, è uno strumento poco praticato dalle giurisdizioni eh, italiane, e che le interdittive sono molto praticate, ma creano spesso molti più problemi di quelli che sono chiamate a risolvere. E c'è un filo rosso che li lega, cioè il nostro ordinamento è in grado di intervenire tempestivamente eh, per recidere, per colpire il legame tra attività economiche, imprenditoriali e interessi mafiosi, ma non è in grado di offrire una via d'uscita una volta eh, che si è eh, prodotto l'intervento. Se pensiamo che entram en entrambi i lati eh, eh, della, della tenaglia, cioè entrambe le tenaglie, sono strumenti comunque molto anticipati, che non hanno alle spalle il presupposto di una commistione talmente profonda da poter dire che l'azienda è irremediabilmente pregiudicata, cioè è nelle mani, della criminalità organizzata voi capite che allora questo determina una simmetria inaccettabile, cioè noi siamo in grado di colpire severamente eh, direi con la, con, con la cavalleria eh, forme di commistione non così gravi ripeto, da determinare un sequestro o una confisca e quindi il sistema prende atto che ci sono forme affievolite di contiguità che eh, giustificano un intervento meno invasivo, ma non abbiamo strumenti, non offriamo strumenti eh, alle imprese per uscire fuori da questo contesto, con il risultato eh, di una moria <ride> ingiustificata in giro per l'Italia di aziende colpite da interdittive che rimangono in un limbo indecifrabile, che non sono né mafiose, né, né, né, né, né, né sono pulite, né, non sono nulla, la realtà è che hanno crolli di fatturato immediato, soprattutto sono aziende che lavorano quasi esclusivamente nel settore pubblico, non, ma con una serie di effetti a catena che se c'è qualche imprenditore in sala conosce molto bene il sistema creditizio scappa, eccetera, eccetera. Così anche per l'amministrazione la, giudiziaria, cioè noi abbiamo un, un, uno spazio di 12 mesi eh, che è un po' ristretto eh, e non abbiamo strumenti specifici eh, di cui la magistratura e i coadiutori eh, della magistratura possono utilizzare per davvero eh, operare. Già ho finito? 5 minuti. Ah, ma, allora sto invecchiando, non mi rendo conto, vabbè, sono l'ocorso. Vabbè, la risposta, vabbè, ci siamo chiariti su quale, qual è il problema. Allora, la, la Commissione, commissione Fiandaca ha, ha cercato di dare due risposte a questi due problemi. Uno, sulle interdittive. Adesso questi due mondi la prevenzione giurisdizionale e della prevenzione amministrativa, tra l'altro, eh, comunicano ufficialmente perché col codice antimafia le interdittive vengono comunicate a diverse autorità giudiziarie, tra cui l'autorità giudiziaria eh, che ha per competenza le misure di prevenzione. Le, eh, per le interdittive bisogna, e eh, eh, noi lo proponiamo, eh, oh, oh, costruire eh, un, una via d'uscita eh, regolata. Intanto, lavorando a monte, eh, chiedendo ai prefetti che obbligatoriamente sentano eh, la parte interessata prima di emettere interdittiva, per esperienza nostra di studio e di ricerca, ci siamo resi conto che tante questioni sono state risolte prima, con una semplice, seppur approfondita, analitica audizione, la grande impresa o la media impresa è stata messa eh, nelle condizioni di acquisire la consapevolezza dei problemi all'interno della propria organizzazione, si risolvono e si va avanti. Dopo però abbiamo previsto, una volta che l'interdittiva è stata emessa, eh, una um, più strutturata, perché adesso è totalmente... Eh, non regolata eh, forma di eh, aggiornamento cioè le imprese eh, possono chiedere l'aggiornamento e il prefetto ha il dovere di rispondere entro 90 giorni ma l'azienda non può chiedere un aggiornamento così eh, in bianco deve presentare eh, un'attività documentata grazie alla quale il prefetto può registrare un cambio organizzativo una modifica dei comportamenti dell'azienda eh, tale che giustifichi il rilascio ecco della liberatoria abbiamo fatto un riferimento anche ai modelli di organizzazione X 231 e eh, ad altri parametri di cui eh, di fronte all'obiezione che qualche prefetto in giro per l'Italia ci, ci ha mosso, cioè, ma, eh, ma noi per, come facciamo a verificare che eh, questa azienda realmente non è un, un, una, una, una reazione solo cartacea perché questo lo dico a Confindustria che non fa male le aziende in Italia non in Sicilia, in Italia i modelli di organizzazione l'hanno considerati una sorta di eh, diciamo adempimento cartaceo no? una compliance di carta eh, ecco, di fronte a questa obiezione ho detto bene, il prefetto mantiene i poteri di accertamento eh, avvalendosi dei gruppi interforzo io faccio la domanda Dico quello che ho fatto, io verifico attraverso i poteri di accertamento. Questo sul versante delle interdittive, eh, sul versante eh, delle misure di prevenzione noi pensiamo, abbiamo concepito un ulteriore strumento oltre all'amministrazione giudiziaria, e cioè eh, un istituto che abbiamo definito controllo giudiziario, e che dovrebbe essere disposto dal Tribunale di fronte a forme di eh, collusione e agevolazione non più durature, e cioè presupposto per l'amministrazione giudiziaria ex 34 vigente, ma occasionali e però tali da, eh, eh, da indurre che eh, eh, vi sia un pericolo concreto di condizionamento. Di fronte a questo presupposto il Tribunale applica eh, questo istituto del controllo giudiziario che a differenza di tutti gli altri eh, non determina lo spossessamento gestorio dell'azienda, ma eh, il semplice controllo attraverso la nomina di un commissario giudiziario che eh, svolgerà una funzione, dovrebbe svolgere una funzione che noi l'abbiamo definita di vigilanza prescrittiva. La società rimane con i suoi organi, eh, ma questo convitato di pietra eh, che osserva ha poteri cognitivi no? e, e, in stretto raccordo col giudice e delegato, può anche eh, consigliare. Ma queste diciamo, sono, sono proposte che non si possono rifiutare: ecco, di modificare magari assetti organizzativi eh, per eh, sottrarre l'azienda da questa situazione di commissione di interessi che ha giustificato l'applicazione del controllo giudiziario. Ultimo punto, ehm, che penso di interpretare anche eh, il pensiero dei, dei, del Presidente, dei colleghi della commissione ministeriale, è forse la punta più eh, innovativa, noi abbiamo previsto che eh, l'azienda colpita interdittiva, oltre a avere la strada della istanza di eh, aggiornamento regolata nel senso che vi ho detto eh, eh, fermo restando il potere il diritto di impugnare di fronte al TAR ma sapete quale tragedia l'impugnazione di fronte al TAR per il TAR, per chi impugna, per il Consiglio di Stato cose inenarrabili, lavori che si fermano comunque ecco, fermo restando che la via giurisdizionale è sempre lasciata Ehm, integra eh, noi prevediamo che ehm, l'azienda colpita interdittiva può eh, su istanza propria liberamente eh, chiedere al tribunale competente alla prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario cioè di questa forma eh, meno invasiva, più flessibile eh, e una volta disposto il controllo giudiziario ipso iure gli effetti dell'interdittiva vengono sospesi, quindi l'idea è che tu hai un problema, evidentemente non è un problema che giustifica l'adozione di strumenti eh, diciamo, di una certa rilevanza come sequestro e confisca, eh, ma eh, l'emissione di un'interdittiva, eh, c'è un interesse pubblico a proseguire i lavori, eh, ma anche a evitare infiltrazioni, l'azienda che non ha eccessivi problemi, chiede al Tribunale di essere aiutata attraverso un commissario giudiziale a trovare le soluzioni organizzative che eh, neutralizzino l'infiltrazione avvenuta e evitino infiltrazioni in futuro. Tutto continua come prima e io penso che da questo punto di vista il sistema ci guadagnerebbe incredibilità. Eh, certo, un modello del genere eh, verrebbe a dire con l'antimafia Diciamo, vuol dire, dei, dei comunicati stampa, dei twitter, degli sms, dei libri mondadori, garzanti, ha poco a che vedere, io me ne rendo conto, sono cose serie queste, vanno discusse, eh, però mi pare che questa potrebbe essere, ecco, l'apertura di un ciclo nuovo dopo 30 anni, dopo 30 anni, eh, con cui si potrebbe anche onorare meglio eh, di altre iniziative la memoria dei nostri eroi. Grazie.